Amici di Officina del Pilota, oggi come direbbe il mio amico, nonché collega a quattro ruote Matteo, mi sudano le mani, ma che dico le mani, mi suda tutto! amici ed amiche di officina del pilota è il vostro Antonio gargiulo detto hangar per gli amici del canale che vi parla ed oggi vi porto a bordo con me di una rgvr 250r gamma che bomba colori totalmente anni 80 90 assolutamente fighissima presa d'aria e Naka, a bassa resistenza aerodinamica come andava assolutamente di moda appunto in quegli anni lì. Pensate all'F40 all alla Kuntac per esempio, no? Vi ricorda qualcosa? Suzuki era la super avanguardia all'epoca. Le vere moto da corsa stradali erano tutte Suzuki, veniva da anni d'oro, Kevin Vance, i mondiali di Lucchinelli e Oncini all'inizio degli anni 80. riesco a parlare dall'emozione e da quanto ci si debba concentrare il suono è da brividi sentitelo mamma mia quando entra in coppia freno motore zero che emozione ragazzi è la prima volta nella mia vita che guido una due e mezzo due tempi stradale e lo faccio su strada ascoltiamola e facciamoci due curve 39 kg diciamo poco sopra 140 dai 62 cavalli motore bicilindrico due tempi Ottimo! raccoglie tutto insieme e poi sputa tutto fuori insieme ecco spiegati i due tempi un primo tempo raccoglie secondo tempo sputa fuori tutto acqua, benzina, olio tutto. me l'avevano detto che l'RGV 250r detta anche gamma adesso un'erogazione tutta e subito a punta è così è così morta in basso facile in un certo senso fa all'improvviso supera gli 8 9000 lei impazzisce tutto insieme guardate buono asfalto un po' disastrato ma bello rugoso gomme pirelli diavolo supercorsa di qualche anno fa in mescola forse qualche turno anche in pista dice il proprietario di non averle stressate troppo di sicuro bisogna starci un po' attenti quando entrano in temperatura ancora tengono però meglio meglio un anche di riguardo subito per la vorrei pepsi, è normale, mi sento da farla in monoruota come a Macau oppure di tirare una staccata alla morte su Wayne Rainy ad Hockenheim col posteriore che si scompone, gli occhi che strabuzzano fuori dalle orbite che spettacolo questa moto, non si può non sognare quando sei a bordo di una moto del genere mamma mia che bello ora capisco chi dice devi pelare un po' la frizione per tenerla su di giri forse è facile mi rendo conto che dovrei conoscere la strada a memoria per guidare forte con una moto così freno motore poco, meno male che i freni in avanti in realtà i sulla leva ti rallentano mamma mia quando lo spalanchi i gas che roba è è una moto da uomini, il comando del gas è molto duro, meno male perché sennò si lancierebbe subito, molto duro, sotto sentito come morta. Questa è una 92, forcellone a banana, non l'ultimo aggiornamento del 93 ma è bellissima esteticamente, forse la più iconica, tolte le repliche, ovviamente, tolta la Pepsi e poi successivamente quando arrivò la SP dopo il 93 ma principalmente solo per il mercato interno giapponese ci fu la Lucky Strike bianca e rossa, grazie ai sogni di Kevin Schwanz, grazie a quelle imprese e gesta eroiche arriva a un punto morto, scoppietta, tentenna, fa avanti e indietro in un certo senso se hai il coraggio di girare un altro po' eh, sogni, sogni e viene anche su, vuole venire anche su altro che spigolare lasciare andare i freni e fare le curve a cannone ci vuole coraggio la devo rispettare rispetto e ringrazio Andrea il proprietario di questa moto quasi unico proprietario nel senso che la cercava da anni o meglio la cercava da mesi perché voleva questa moto l'ha acquistata nel 92 come secondo proprietario per primo l'ha acquistato un amico che poi non ci andava, non c'era andato molto d'accordo e gli era venuta dopo pochi mesi. Quindi ci potrebbe dire che sono quasi 30 anni che dorme nello stesso garage. quando entra così in coppia quando scali e arriva la botta dei contagiri il motore che sale subito su di giri bellissima moto che mi sta facendo emozionare da morire la due ruote più bella dopo la Desmo con tutto il rispetto per le altre un'emozione unica i brividi brividi e timore reverenziale sudorazione cosmica Che spettacolo! Compratela! Stanno salendo i prezzi e continueranno a salire secondo me! Perché? Perché moto così non le fanno più! Questa qualità non c'è più! Questo suono non c'è più! Mamma mia che goduria quando la lasci in coppia nella scalata di April oh mio dio che bello! Vuoi vederne altre così? E allora iscriviti al canale, soprattutto sfondaci la colonnina dei commenti e dici cosa ne pensi e attiva la campanellina perché il prossimo video sarà sempre su una Due Tempi non te lo vorrai mica perdere